Vi do il, il benvenuto a questo ciclo che si intitola Dalla carta ai pixel è una serie di incontri e di seminari che eh, organizzano eh, l'Istituto Storico Italo-Germanico FBK con eh, la Fondazione Museo Storico del Trentino e sono incontri dedicati, come dice il nostro sottotitolo, alla storia raccontata, cioè al ruolo che i vecchi e i nuovi media hanno e hanno avuto nella eh, trasmissione di sapere storico. Eh, questo è il nostro sesto incontro, ma è effettivamente il primo eh, online, eh, quindi diciamo che ci testiamo nella giornata di oggi anche in vista di quello che sarà il eh, ciclo eh, che stiamo programmando per l'autunno a partire da settembre eh, che terrà eh, più o meno la stessa struttura e che eh, poi in, nei prossimi mesi insomma andremo a, um, a, a, a valutare, e a, a definire meglio insieme. Finora ci siamo occupati di letteratura, di cinema, di videogames, eh, di fumetti eh, e di musica. Oggi torniamo a parlare di cinema e lo facciamo in realtà aggiungendo un, un tassello che eh, in qualche modo ci lancia verso eh, la nostra stagione autunnale, quindi verso il secondo ciclo, cioè il fatto di eh, considerare una chiave diversa che è quella di considerare eh, la, la fonte storica e quanto le fonti storiche possono essere utilizzate. Eh, nei, eh, nei media. Oggi avremo due eh, interventi da parte di due studiosi, uno storico e uno studioso di media e faremo una chiacchierata eh, nella forma di intervista a Michele Manzolini e Federico Ferrone che sono i registi del film Il Varco che avete la possibilità di eh, visionare se non l'avete ancora fatto fino alla eh, mezzanotte di oggi. Maurizio ha mandato tutte le indicazioni del caso a chi sta partecipando eh, cerco di essere brevissima così do eh, subito l'avvio al tutto perché oggi parliamo di found footage cioè di quella pratica eh, di riutilizzare eh, filmati esistenti nella forma di materiali d'archivio ehm, recuperati da archivi istituzionali ma anche da archivi privati per creare eh, nuovi testi eh, di, di natura filmica è naturalmente un tema che ci sta molto a cuore sia dal punto di vista eh, della delle prospettive di ricerca che apre ma anche e parlo soprattutto a nome della Fondazione Museo Storico del Trentino da un punto di vista di produzione visto che eh, come istituzione noi siamo eh, stati impegnati in qualche modo sia nella eh, copartecipazione di documentari che utilizzavano eh, abbondantemente materiali eh, d'archivio anche eh, documentari di eh, videoarte me messa tra mille eh, virgolette ma anche da un punto di vista di di archivio, visto che abbiamo una cineteca e Alberto Brodesco, che è uno degli ospiti di oggi, lo sa bene perché ha collaborato spesso con noi sui, sugli home movies, sui film di famiglia, eh, di cui abbiamo mh, più o meno mille rulli tra 8 mm, super 8 e 16 mm. Eh, sono a presentarvi il primo ospite di oggi, che è uno degli organizzatori anche di, di questo ciclo, insieme a me, a Massimo Rospoker e a Gabriele Dottà che ho visto eh, comparire prima perché eh, eh, insieme a noi ha iniziato a collaborare da, da qualche mese prima in modo informale e eh, speriamo dal prossimo ciclo in modo più istituzionale anche eh, l'Università di Trento, in particolare il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Eh, iniziamo con Maurizio Cau che è appunto ricercatore eh, all'Istituto Storico Italo-Germanico, si occupa di cultura politica del Novecento, di evoluzione del costituzionalismo contemporaneo e di storia della cultura eh, visiva e questo è il motivo per cui principalmente gli abbiamo chiesto e si è chiesto eh, essendo parte del, del gruppo eh, di organizzatori di eh, raccontarci un po' la ricostruzione del passato nel eh, cinema documentario d'archivio. Maurizio darei a te la parola e poi presento mano a mano gli altri ospiti. Eh, sì grazie Sara. Ehm, effettivamente oggi non si parla di storia politica o di storia giuridica ma eh, di fan footage e, e per farlo partirei da, eh, da un'espressione utilizzata di recente per descrivere alcuni lavori che hanno messo eh, al centro diciamo così, documentari eh, do, documenti tratti da archivi eh, cinematografici eh, qualche tempo fa un, un critico ha scritto eh, che l'archivio è il futuro dei documentari eh, ecco, può sembrare un'uscita uh, bizzarra, ma eh, l'idea che il futuro di un genere cinematografico eh, possa per così dire annidarsi nell'archivio, e dunque in un luogo che, diciamo così, col futuro oh, sembra non avere molto a che spartire, ehm, è solo in apparenza, diciamo così, un'espressione effetto. Eh, il cinema di fan footage, eh, infatti, sta conoscendo una stagione davvero molto vivace e rappresenta senz'altro uno dei eh, più interessanti territori di sperimentazione eh, del racconto cinematografico. E Anche grazie allo sviluppo di eh, tecnologie raffinatissime di restauro e di colorizzazione digitale, ehm, di recente eh, si sono moltiplicati eh, lavori documentari, eh, penso sia, eh, come, sia per il grande schermo eh, che per il piccolo schermo, eh, basati interamente sui eh, materiali d'archivio. Eh, in questo mio breve intervento cercherò di analizzare alcune caratteristiche eh, del fenomeno e mh, di proporre una sorta di classificazione del cinema documentario d'archivio a partire da alcuni eh, lavori, mh, dal mio punto di vista, particolarmente interessanti. Eh, mi occuperò soprattutto di pellicole che lavorano con archivi pubblici, eh, invece il, il mondo appunto piuttosto vivace, già richiamato da Sara, legato al, alla documentazione a partire dal cinema di famiglia, la lascio invece, lo lascio invece all'analisi eh, di Alberto. E, quindi quella che propongo è sostanzialmente una tassonomia abbastanza arbitraria, eh, che mi serve sostanzialmente per organizzare il discorso e mettere in luce eh, i diversi rapporti eh, col passato che il cinema di montaggio può eh, intrecciare. E quindi davvero prendeteli come dei suggerimenti di lettura eh, probabilmente un critico cinematografico ehm, diciamo così li articolerebbe in modo diverso ma il mio punto di vista è quello dello, dello storico uno storico che mh, così, si interroga sul contributo che questi materiali eh, danno e possono dare alla conoscenza del passato eh, ma c'è da chiedersi anzitutto che cosa, come de, di cosa parliamo quando parliamo di film d'archivio eh, il fan footage lo ha già accennato, accennato a Sara, quindi eh, letteralmente il, eh, il metraggio ritrovato, la pellicola ritrovata, indica sostanzialmente una, una pratica di rimontaggio eh, di materiali, di varia provenienza, di varia natura, eh, filmati di repertorio, documenti istituzionali, filmini amatoriali, che vengono fusi eh, in, un, uh, in un nuovo orizzonte narrativo, in un orizzonte narrativo autonomo. Ehm, e come dicevo appunto, questo cinema fatto di resti, di resti del passato, eh, si è via via ritagliato un ruolo eh, piuttosto significativo nell'orizzonte cinematografico contemporaneo. E tendenzialmente sono due i contesti in cui questo genere si è sviluppato. Uno che oggi non ci interessa però via ragione analizzare è quello del cinema horror. Eh, sono moltissimi i film, ehm, i film horror che partono dal ritrovamento eh, di eh, materiale, diciamo così, da cui poi nasce si sviluppa la storia. E un secondo ambito di, di elezione di questo um, del fan footage è, è appunto il cinema documentario, ed è quello di cui ci occupiamo un po' eh, oggi. Ehm, cercherei di mettere eh, in luce alcune caratteristiche eh, del cinema documentario d'archivio. Eh, è un oggetto mh, ambiguo e, e piuttosto seducente per via del carico di passato che... Eh, che porta con sé per la capacità che ha di farlo rivivere sullo schermo. E, e questo perché il film di found footage, in fondo, è, è, un, film, eh, è un film fatto di film, o comunque di materiali eh, audiovisivi differenti. E dunque è un'operazione eh, sostanzialmente metacinematografica che in alcuni casi, eh, come, come vedremo molto rapidamente, eh, si spinge a far, per così dire, cortocircuitare l'idea stessa della rappresentazione. Eh, il materiale d'archivio subisce una sorta di trasfigurazione e, e finisce per cambiare sostanzialmente la propria natura, la propria funzione. Eh, e possiamo dire che in questa rinascita del materiale, del materiale, eh, diciamo così, documentale, eh, quel materiale finisce per raccontare cose diverse rispetto ai suoi contenuti originari. Eh, e quindi, come dire, un, un frammento di cinegiornale del luce visto in sala negli anni 30, ovviamente ha degli effetti diversi rispetto alla visione di quello stesso frammento inserito all'interno di un lavoro eh, del 2020 e visto nel 2020. E c'è dunque da chiedersi quale rapporto con la storia venga alimentato da, eh, da questi materiali. Eh, naturalmente ogni ricostruzione del passato è una costruzione culturale, eh, in questo senso ci sono... Eh, alcuni elementi di, di, di, di sostanziale prossimità tra il lavoro del regista che rimonta frammenti di passato e il lavoro dello storico che assembla documenti per rintracciare diciamo così, un senso negli eventi ma ovviamente non mancano le differenze eh, e penso alla eh, diversità strutturale tra le regole del, del, linguaggio, ci del linguaggio cinematografico e, e le regole della scrittura e della metodologia storica e penso anche al diverso grado di immedesimazione, di, eh, diciamo così, di attivazione emotiva che le immagini hanno rispetto alla parola e alla parola degli storici, che appunto come sappiamo magari talvolta è un po', è un po', è un po paludata, è un po', un po posata. Ehm, il racconto cinematografico basato sul materiale d'archivio eh, non rappresenta naturalmente un punto di vista in tutto e per tutto obiettivo eh, sul passato. E nemmeno la storia, intesa come, appunto, come una pratica di rielaborazione del passato, è per ovvie ragioni il risultato di un'operazione asettica di lettura degli eventi. Eh, il discorso storico però può mostrare forse più facilmente con un maggior, e con maggior trasparenza il lavoro che viene fatto con le fonti e sulle fonti. E qui c'è una seconda differenza eh, dal mio punto di vista, Sostanziale tra il racconto cinematografico e la narrazione eh, storica. Lo storico, infatti, può permettersi di esplicitare in forma, diciamo così, più circostanziata eh, la storia dei documenti che utilizza, e li può inscrivere in quadri interpretativi eh, più definiti, può organizzare il pensiero e il racconto, eh, diciamo così, con modalità molto diverse, eh, evidentemente, da quelle a disposizione di un regista. Eh, ovviamente generalizzo, ma è difficile che un documentarista possa esplicitare in dettaglio il rapporto che ha instaurato col materiale d'archivio. E in fondo è lo spettatore a dover in qualche modo decifrare e comprendere le scelte che il regista ha fatto eh, e che rispetto al lavoro con le fonti d'archivio eh, difficilmente potrà utilizzare appunto un approccio analitico simile a quello dello storico. E, e quindi cosa possiamo chiedere eh, alle immagini d'archivio, eh, ai film basati sulle immagini d'archivio? Qual è, diciamo così, la, lo la loro natura eh, e la loro portata testimoniale? E, potrebbe avere senso, dal mio punto di vista, recuperare alcune riflessioni eh, di Peter Burke dedicate all'ermeneutica dell'immagine e alle sue potenzialità per il discorso storico. Ehm, per Burke le immagini non sono, non sono fonti, ma sono tracce. Eh, non sono testimonianze dirette e, eh, diciamo così, senza filtri, eh, da cui lo storico, o nel nostro caso lo spettatore, può attingere liberamente. L'immagine, infatti, è mediata dalle intenzioni di chi l'ha prodotta e dalla distanza temporale eh, che separa lo studioso, e nel nostro caso lo spettatore, eh, dalla realtà in cui l'opera è stata prodotta. In questo senso i documenti cinematografici d'archivio eh, testimoniano non ciò che è stato, ma ciò che si è voluto raccontare di quei precisi eventi, pubblici o privati che, eh, che siano. E proprio grazie alla distanza temporale che le separa da noi, eh, le immagini d'archivio eh, rivelano, diciamo così, la natura lato senso ideologica eh, di quei racconti. E, eh, del resto ogni, ogni tipo di documentazione è il frutto appunto di una messa in scena, diciamo così, eh, proprio perché è la rappresentazione di, di un evento o di un, o di un fenomeno. E nei documentari d'archivio eh, l'incrocio e lo scontro tra, eh, tra i piani temporali eh, appare, a mio avviso, abbastanza evidente. Eh, il passato rivive attraverso questo processo di risignificazione che il presente opera sul materiale d'archivio. Dunque, ciò che vediamo eh, nel film di fan footage non è solo, e eh, mi verrebbe da dire, non è tanto il passato, ma è l'immagine che il regista di quel passato, è l'immagine che proietta su quel passato e quindi il cinema d'archivio finisce per raccontarci molto ovviamente di ciò che è successo, di ciò che è stato, ma forse ci racconta ancor più del nostro rapporto con quel passato. E quindi col montaggio, con, con il reinserimento all'interno di un nuovo contesto narrativo, i documenti vengono in questo senso completamente risemantizzati. Eh, appunto parlano a persone diverse da quelle per cui erano stati prodotti e di conseguenza di, dicono anche cose parzialmente diverse eh, ecco, adesso vi propongo un rapidissimo viaggio eh, quella che potremmo definire la, una, una piccola geografia del documentario d'archivio eh, con voi ho, ho condiviso una, una playlist su YouTube dovreste averla ricevuta tutti via mail con alcuni trailer di di lavori mh, di varia natura che per eh, comodità, diciamo così, organizzato in tre eh, differenti eh, tipologie. E per ragioni di brevità parlo mh, solo di alcuni, di alcuni film. Eh, una prima categoria ehm, riguarda quello che potremmo definire un, uh, il documentario a base d'archivio. Eh, si tratta di eh, documentari che, diciamo così, con l'obiettivo di ricostruire... Mh, un fenomeno, un evento, un problema storicamente rilevante eh, si servono del materiale d'archivio per dare corpo al proprio ragionamento e per eh, appunto svolgerlo in maniera, in maniera efficace. E, e rappresenta probabilmente la categoria più nutrita del, del cinema di fan footage ed è forse il formato più diffuso nei documentari a base storica che popolano i diciamo palinsesti televisivi e che siamo più o meno eh, abituati a intercettare. E, ovviamente la qualità di questi lavori è abbastanza altalenante eh, ci sono lavori davvero di grande spessore eh, ne ho segnalati un paio nella, appunto, nella playlist come ad esempio I Not Your Negro un potentissimo lavoro eh, basato su un manoscritto di uno scrittore afroamericano ma ci sono anche molti lavori diciamo così meno felici eh, alimentati da una eh, specie di tendenza alla spettacolarizzazione del materiale d'archivio e si tratta di lavori che fanno leva eh, senza analizzarla criticamente, sull'apparente oggettività dell'immagine cinematografica. Eh, è il documentario che prende e riusa eh, spesso in forma critica i materiali eh, d'archivio, eh, maneggiandoli un po' come fossero dei dati di realtà, come se fossero delle verità auto-evidenti. Sono i documentari in cui spesso una voce off eh, ci racconta e ricostruisce la storia appunto usando questi materiali d'archivio come fosse un, una base visiva al testo che di fatto è il vero centro del lavoro. Le immagini servono diciamo, per descrivere, per dare, contenuto, eh, per dare contenuto di realtà a questa ricostruzione storica che viene proposta allo spettatore. E qui nella, nella, appunto, in quella playlist ho trovato un esempio, faccio ehm, l'esempio di questo lavoro abbastanza controverso, Apocalypse Hitler, un lavoro del 2011, parte di una serie documentaria ecco, non, non troppo rigorosa dal punto di vista storico, in cui l'uso del materiale d'archivio è funzionale sostanzialmente a questa spettacolarizzazione eh, di, mh, di un racconto eh, storico-divulgativo, ecco, mh, diciamo, poco accorto. Ed è un registro comunicativo in cui salta completamente la distanza critica dalle fonti e in cui l'archivio è usato sostanzialmente in chiave strumentale. Eh, la natura ambigua eh, viene del, del, del documento, la natura ambigua della fonte, viene completamente ignorata sostanzialmente, appunto come se le immagini eh, che ritroviamo in un archivio fossero, diciamo così, il frutto di un racconto molto, molto assettico eh, della realtà. E c'è poi un, un cinema che propone invece un rimontaggio, potremmo definire, critico dei documenti del passato, adottando un, un rapporto, diciamo così, più dialettico e più misurato con, con i materiali d'archivio e, e dando vita appunto a quello che qualcuno ha definito una sorta di saggismo cinematografico che mette al centro eh, per l'appunto il documento. Sono opere aperte. Eh, sono, sono opere aperte che chiamano in causa lo spettatore e le capacità dello spettatore di muoversi in questo spazio narrativo che spesso non è esattamente lineare. E si tratta spesso di lavori che sembrano eh, rappresentare proprio per questo, diciamo così, il grado zero della messa in scena. Ripropongono filmati d'archivio, spesso filmati di propaganda. Eh, senza accompagnarli con ricostruzioni, con testi o con voci che spieghino il senso e le finalità del documentario e anche del, dei documenti che vengono utilizzati. Eh, qualcuno l'ha definito un, un cinema che pensa, una forma che pensa, proprio a sottolineare questa tendenza al saggismo, diciamo così. Eh, Provo a richiamare solo un paio di lavori eh, impegnati su questo fronte. Eh, un ruolo determinante lo hanno senz'altro avuto eh, due registi, Gerva Gianichiane e Angela Ricci, Ricci Lucchi, piuttosto noti peraltro eh, da, queste, da queste parti, anche grazie a delle collaborazioni molto felici con alcune istituzioni eh, locali che hanno diciamo così, coprodotto alcuni loro lavori, e sono stati tra i primi a eh, rifilmare, in senso mh, vero e proprio, eh, materiali visuali del passato, eh, in particolare dedicati alla Prima Guerra Mondiale, alle guerre balcaniche o al, all'esperienza coloniale italiana. E, e hanno mostrato la ricchezza del rapporto che il cinema può stringere eh, col materiale d'archivio. Ehm, ecco, non ho il tempo ovviamente per ripercorrere, ripercorrere eh, dall'interno questi lavori, ma mh, questa rapidissima carrellata, carrellata ideale di autori che hanno lavorato sul riuso e su questa risemantizzazione di materiale audiovisivo del passato. Eh, Trovano post-autori molto importanti, tra cui un paio di, eh, di rumeni, Andrei Uizza, Ui, cioè non ho mai capito benissimo come si pronunci, ehm, e Harun Farochi. Ehm, trovate un paio di, di trailer in questa playlist che vi potete tranquillamente eh, così, mh, guardare o mentre parlo o, o questa sera quando avrete più tempo. Ma in tempi più recenti, eh, un'esperienza estremamente interessante dal mio punto di vista è quella di Sergei Lostnitza, un regista ucraino che ha alle spalle ormai numerosi lavori, eh, lavori molto importanti, ricavati dal rimontaggio di immagini d'archivio e che peraltro anche nel, eh, diciamo così, nei film a soggetto, nei film di funzione, mostra una, un rapporto molto, eh, molto stretto con la storia. Ecco, i suoi documentari di montaggio, eh, di cui, cioè, quelli di cui verrebbe la pena parlare, sono davvero molti. Mi limito all'ultimo lavoro, State Funeral, un lavoro del 19, eh, che si tratta di fatto di un, eh, di un meraviglioso eh, ritratto corale, un, un grande affresco del funerale di Stato di Stalin, visto come grande evento mediatico, come grande rito pubblico collettivo. Eh, nel 1953 muore Stalin e eh, ad alcuni dei massimi eh, cineasti sovietici, tra cui eh, Zygaviertov viene affidato il compito di eh, celebrare, di filmare il, il grande addio, come, eh, lo, come lo definisce il, proprio il titolo di questo, di, del lavoro che viene girato nel 1953, cioè la morte del segretario generale del Partito Comunista Sovietico, e per quel film, in generale, appunto, per celebrare eh, quel momento epocale, vengono girati tantissimi eh, materiali in tutto il territorio sovietico, e che, in seguito al, pro al rapido processo di destali destalinizzazione, vengono sostanzialmente abbandonati rapidamente negli archivi. Ecco, quei documenti rivivono oggi, eh, davvero l'invito è di andare a, a pescare anche solo il trailer di questo State Funeral, e, e questi documenti rivivono in una cornice di senso completamente diversa rispetto a quella originaria, in questo grande affresco, in questo maestoso lavoro di montaggio. Ehm, qualcuno l'ha definita un'opera monumentale, eh, è un'opera monumentale, non solo perché eh, è un'opera appunto maestosa, molto, molto lunga, eh, ma è, è un'opera un anche antimonumentale, nel senso che eh, finisce per eh, desacralizzare Stalin eh, utilizzando i, i materiali con cui era stato sacralizzato. Eh, in questo senso eh, qualcuno lo ha, lo ha visto come un monumento a rovescio, eh, un monumentale rovescio che finisce per riconfigurare l'evento stesso che racconta. In questo senso lo Snitza fa, uh, fa quello che dicevo prima, fa cortocircuitare il, il passato con il presente e apre la strada a considerazioni, dal mio punto di vista, eh, nientaffatto banali sul valore delle immagini per la ricostruzione, la costruzione del discorso storico. Il suo lavoro ovviamente non ha le capacità analitiche e le intenzioni analitiche del discorso storiografico, ma ha una forza che va ben oltre la dimensione estetica. E, va detto che non è esattamente una visione facilissima, eh, lo spettatore non viene condotto per mano, eh, se non con un paio di didascalie finali che servono diciamo così, a enumerare le morti legate allo stalinismo e a far capire che non si tratta di un lavoro apologetico. Ma per il resto lo spettatore è sostanzialmente lasciato solo con le immagini. E, molto rapidamente, un lavoro eh, diverso, ma per certi eh, versi simile nella sua capacità di smascherare i documenti d'archivio, è eh, Dead Nation, anche questo l'ho inserito nella playlist, un lavoro di Radu Giude, un, un altro eh, cineasta rumeno, è un lavoro del 17 che sostanzialmente racconta, rimette in scena la Romania degli anni 30 e 40, intrecciando e anche qui facendo confliggere il materiale d'archivio di un importante fotografo rumeno eh, con i testi tratti dal diario di un medico ebreo che sostanzialmente mostra ciò e racconta ciò che le, che le fotografie non mostrano. E in questo senso potremmo dire che è un film tutto giocato sul fuoricampo, eh, cioè su quella eh, grande porzione della vita politica e sociale rumena degli anni 30 e 40, che non trova spazio nelle fotografie che sostanzialmente eh, l'hanno uh, raccontata, eh, nelle fotografie che rappresentano un po' l'icona eh, dal punto di vista visuale di quella, di quella società. Eh, e quindi Rado Giude sceglie di, diciamo così, di riequilibrare a posteriori eh, questa storia nascosta facendo giustizia della parzialità che il documento fotografico e che lo sguardo di questo importante fotografo rumeno Costizza eh, axinte ehm, aveva, rivelava sostanzialmente. Eh, ecco, in questo secondo filone documentaristico, che è molto attento a rimontare appunto criticamente il passato, c'è sostanzialmente in generale, un, eh, dal mio punto di vista, un, un grande rispetto del documento, della fonte d'archivio e della necessità di una relazione misurata e molto accorta con quel materiale. La conoscenza della storia non è tanto l'approdo di questi lavori, ma in qualche misura è forse il presupposto di questi film. Eh, proprio perché lo spettatore deve arrivare in qualche modo attrezzato alla visione. Perché questi documenti eh, appunto non sono introdotti, non sono spiegati, non sono circostanziati. E tutto sostanzialmente è rimesso alla capacità dello spettatore di comprendere il senso delle scelte del regista e il valore in sé eh, di questi singoli estratti, di questi singoli documenti. E dunque allo spettatore in questi lavori si chiede di partecipare attivamente a questa azione di decostruzione e di risemantizzazione delle immagini del passato e del loro eh, significato. Ecco, in questa geografia eh, un po' arbitrare del fan footage eh, c'è spazio, mh, qui chiudo oh, rapidamente, per un terzo sottogenere, eh, o meglio una, mh, per una terza tendenza ed è quella che riguarda eh, l'uso creativo del materiale d'archivio per proporre un'immersione, diciamo così, in una pagina più o meno nota della storia eh, del passato. Anche grazie all'uso di eh, manipolazioni tecniche di, dei materiali originali ehm, si punta in questi lavori ad amplificare il grado di testimonianza, possiamo dire, eh, che il documento d'archivio eh, rivela, nasconde, ha... Ah. A differenza dei casi che ho citato poco fa, non è un'operazione un che intende, diciamo così, smascherare il potere ideologico delle immagini, ma cerca di potenziare al massimo il loro potere testimoniale. Eh, di recente sono usciti tre lavori abbastanza simili tra loro, nati proprio dal rimontaggio di, eh, di Cortosi per, e per molti aspetti davvero sorprendenti materiali e documentali documentari. Eh, si tratta di eh, The Show Not Grow Old di Peter Jackson, un lavoro del 18, se non ricordo male, eh, The Cold Blue eh, di Eric Nelson del 19 e Apollo 11 di Todd Douglas Miller, sempre del 19. Eh, mi limito a dire qualcosa solo del, eh, del lavoro di Jackson, ma appunto vi invito a recuperare gli altri perché sono davvero dei materiali, dei film molto belli, molto avvincenti, molto interessanti che prendono lo spettatore e lo gettano, eh, davvero in esperienza storico di, di grande impatto anche eh, emotivo. Il film di Peter Jackson, quindi dello stesso Peter Jackson del Signore degli Anelli, è un film di montaggio che ehm, recupera e restaura alcuni materiali cinematografici della Prima Guerra Mondiale e grazie ad un'operazione di ricolorazione eh, digitale, di normalizzazione della velocità di scorrimento della pellicola, e di eh, stabilizzazione delle immagini restituisce allo spettatore un, una, eh, una visione davvero inedita eh, che proietta eh, chi guarda davvero direttamente nelle trincee della prima guerra mondiale del fronte occidentale come dal mio punto di vista nessun film è mai riuscito a fare e se pensiamo a 1917 il recente film è discusso film di Sam Mendes eh, girato in un unico piano sequenza che appunto eh, cerca di Spettacolarizzare quell'esperienza, ecco siamo davvero da un'altra da un parte e il film di Mendes perde drammaticamente il confronto con quello di Jackson e la capacità, diciamo così, di, eh, di provare un'immersione in quell'esperienza, anche grazie al, al sonoro che Jackson recupera da 120 interviste di veterani raccolte e conservate nell'Imperial War Museum, Museum eh, di, eh, di Londra. Ecco, il documento visuale di partenza in questo caso viene eh, elaborato e e questo è un elemento eh, interessante da, da discutere, è un, è un eh, documento falsificato in qualche modo e falsificato pesantemente perché viene colorato digitalmente il bianco e nero per renderlo ovviamente più incisivo, più realistico, per essere più narrativo, soprattutto per le giovani generazioni. Eh, però ha delle implicazioni ovviamente non banali dal punto di vista del, diciamo così, della, della teoria del, delle fonti del rispetto eh, delle fonti. E dal resto lo stesso Jackson l'ha dichiarato, il suo non è un film storico, eh, ha dichiarato, e, e potrebbe persino, ha dichiarato, eh, non essere eh, interamente accurato. Ma qui in realtà in ballo non ci sono interpretazioni o decostruzioni di paradigmi storiografici, c'è il tentativo di restituire il volto della quotidianità della guerra di trincea. E qui non c'è riflessione sulla natura delle immagini, non c'è una loro riconversione o un loro eh, ribaltamento, diciamo così, in un contesto narrativo capace di svelare, potremmo dire, la natura ideologica delle immagini. Eh, c'è in questi lavori, ma almeno questa è la mia impressione, il tentativo di esplorare la storia in modo invece immediato, eh, aiutando gli spettatori in questo processo di medesimazione eh, nei protagonisti, diciamo così, delle, delle vicende che vengono narrate eh, cogliendone di volta in volta il lato più, eh, più drammatico e più, più spettacolare. Ecco, qui chiudo questo viaggio fin troppo rapido o forse fin troppo lungo, dipende dai punti di vista nel cinema eh, documentario d'archivio eh, e ovviamente appunto non è un censimento esaustivo delle possibili traiettorie che il cinema d'archivio eh, segue. Eh, e oggi appunto abbiamo la, la fortuna di poter parlare con Michele Manzolini e con Federico Ferrone e avremo senz'altro la possibilità di arricchire eh, questo quadro analizzando in particolare il ruolo che le immagini archivio possono ricoprire anche nel cinema di finzione eh, o meglio, in quello spazio narrativo che sempre più eh, frequentemente finisce per mescolare finzione e documentazione ma prima di parlare con Michele e con Federico eh, cedo, la parola, eh, cedo la parola ad Alberto eh, grazie ma Maurizio ehm... Io presento brevemente Alberto e, e lo lascio parlare così riusciamo a stare perfettamente nei tempi che eh, ci siamo dati e non rubiamo poi spazio alla chiacchierata. Alberto lavora al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento dove si occupa di eh, rappresentazione della tecnoscienza nella fiction sia cinematografica che seriale audiovisiva, eh, si occupa anche di relazione tra sguardo cinematografico e corpo violato, si occupa anche di YouTube dovremmo chiederci se lì ci siano le immagini d'archivio, il found footage del futuro e come vi dicevo prima ha collaborato molto con la Fondazione Museo Storico del Trentino eh, aiutandoci eh, in un, in, nel lavoro di archiviazione di riflessione su come archiviare i nostri film di famiglia e eh, lavorando anche ad una serie televisiva proprio sui film di famiglia che si titola eh, Registi di famiglia. Ha dato un titolo a questo suo eh, racconto, chiacchierata, relazione di oggi che è Polarità e tensioni nel film d'archivio. Grazie Sara, grazie Maurizio. Eh, Sara, ti posso chiedere di restare in microfonato un secondo per dirmi se va tutto bene? Perché farò una certo. presentazione e quindi eh, se mi dici che vedi una immagine molto pixelata eh, con un fucile, io penso che la, la vediamo. Ti seguo. Perfetto. Allora, sì, il titolo che ho dato è questo, Polarità e tensione nel film d'archivio. e prende ispirazione da questo film di Gianni Caneri e Cilucchi, Dal polo all'equatore, dell'86. Il cinema d'archivio si muove, si muove molto, si muove dal polo all'equatore, si muove tra polarità diverse, tra intenzioni enunciative diverse. Io ho provato a enumerarne sei, di queste polarità, di queste intenzioni enunciative, e di vedere quali tensioni si creano all'interno di queste polarità, all'interno di questo genere o dei vari sottogeneri del cinema di fan footage. Allora, le polarità sono queste, sei, poi le vedremo analiticamente una ad una, eh, la prima, direi, di partire dalla prima, che è sguardo privato o sguardo pubblico. Maurizio Cao ha fatto già capire benissimo cos'è lo sguardo pubblico, eh, questo è il film di Sergei Loznitsa di cui parlava prima, State Funeral, quindi evento pubblico, solennità e eh, archivi pubblici da cui andare a pescare le immagini. Di fronte all'archivio pubblico si trova l'archivio privato, che in genere raccoglie eh, home movies, eh, film di famiglia. L'archivio privato va spesso in cerca di uno sguardo, Privato, quindi lo sguardo di uno dei componenti del gruppo familiare, che fa il regista o l'autore, sui film provenienti dall'archivio familiare, quindi uno sguardo anche sulla, sulla memoria familiare. Eh, le immagini amatoriali girate da cineoperatori amatoriali trovano uno sguardo eh, amatoriale a sua volta, uno sguardo che ama, che ama i suoi materiali. L'esempio più famoso, e forse anche più bello, è questo che vi propongo, eh, Un'ora sulla orrei di Alina Marazzi, film del 2002, che, detto molto sinteticamente, è un confronto tra la regista, Alina Marazzi, e, e i filmini, le pellicole che ritraggono sua madre. Come vedete, nello sguardo privato, i protagonisti ci guardano, guardano in camera, ci interpellano. Un altro esempio molto bello è questo, Eye for India, del 2005, di una regista uh, indiana, di origine indiana, ehm, che lavora sulla, su delle pellicole che erano state spedite nelle due direzioni, dal, uh, dall'Inghilterra all'India e dall'India all'Inghilterra. Era un modo per parlare eh, con la famiglia di origine per una famiglia, una coppia di indiani che, si era, che era emigrata eh, in Inghilterra. Quindi ci si parla tramite queste pellicole spedite in entrambe le direzioni altro esempio bello e importante è Must Read After My Death di Morgan Dunez 2007 con l'autore che scopre l'archivio di filmini e di natri sonori della nonna dopo la sua morte e va a grattare sotto la superficie della storia familiare un po' un topos del film di fan footage di famiglia grattare sotto l'impressione impressione anche in senso fotografico eh, sotto l'impressione di felicità che vogliono eh, comunicare gli home di solito, cosa c'è sotto quella felicità dichiarata? Ehm, tra le due polarità, a sguardo pubblico e a sguardo privato, si possono creare, come ipotizzavo, delle, delle tensioni, delle tensioni produttive. E un buon esempio è questo: eh, il film di Marco Becchis, Il sorriso del capo del 2011, è un documentario di montaggio sul consenso e il fascismo che mostra come viene rappresentata la figura di Mussolini nelle immagini dell'Istituto Luce, però eh, si specchia nella, nella voce del padre di Marco Becchis, che viene usato come testimone. Quindi la famiglia, eh, lo sguardo privato e lo sguardo pubblico si sommano l'uno con l'altro un altro tipo di tensione tra sguardo, sguardo privato e sguardo pubblico è lo sguardo privato di cineprese amatoriali su, sulla storia e non solo familiare un esempio interessante è questo Lost of Movies of Nazi Germany è un documentario della BBC che non è un documentario d'autore ma è informativo, molto utile per capire una serie di cose eh, ci dice ad esempio che l'occhio del, del cine amatore è diverso dal, da quello ufficiale si vede ad esempio l'avanzata dell'esercito tedesco in Francia il 10 maggio del 40, ma non si vede una parata, eh, non ci sono carri armati, si vedono soldati a piedi, eh, cavalli, un cane, si vede poi un furgone che si blocca nel fango, c'è un'aria vagamente circense, quindi c'è una forte differenza nelle scelte rappresentative tra sguardo privato e sguardo eh, di regime. Il che ci porta ad affrontare il secondo parametro, la seconda polarità, che è quella che ho chiamato vicinanza-distanza. Vicinanza abbiamo capito cos'è, eh, cinema familiare, eh, sguardo sui membri della propria famiglia, su immagini eh, da loro raccolte nel passato, è un cinema in cui si è implicati spesso anche personalmente, si è anche eh, personaggi del racconto, oltre che autori eh, del film. Un buon esempio è questo, 51 Birch Street, La, Doug, Doug Block è un regista di matrimoni, che eh, si trova ad affrontare un tema che lo tocca da vicino, per l'appunto, il padre che dopo tre mesi eh, che è morta la, la sua moglie, la madre del, del regista, si risposa, il che fa sorgere, come immaginerete, una serie di domande nel, nel figlio che va a indagare cosa ci fosse ancora sotto la superficie della felicità familiare. Questa è la vicinanza. Il, la polarità a distanza è rappresentata molto bene da un film... Di Yal Sivan del 1999, uno specialista, eh, sul processo Eichmann. Qui c'è una triplice distanza, possiamo dire, è un archivio pubblico, di immagini pubbliche, poi lo sguardo è su, su di un nazista, quindi uno sguardo eh, per forza necessariamente distante, ma è anche uno sguardo freddo di una cinepresa collocata lì da un funzionario, non da un amatore. Eh, quindi la qualità della ripresa, la forma. Riproduce la sostanza burocratica del suo oggetto di indagine, la, la banalità, potremmo dire. Ma eh, un autore può lavorare da distante anche sul cinema amatoriale, sullo sguardo privato. Un buon esempio è questo, Grizzly Man di Werner Herzog, 2005. Eh, Herzog non si sente assolutamente empatico con il personaggio che ha registrato quelle immagini, che è il ragazzo eh, che vedete sulla destra dell'inquadratura. Quindi l'occhio dell'autore è totalmente disallineato rispetto a quello dell'autore delle riprese. E quindi la domanda che può sorgere è di chi sono le immagini, di chi fa le riprese o di chi le monta? Di chi fa il footage o di chi fa il found, potremmo, potremmo dire. La, una polarità, la terza conseguente, è quella mh, polarità materiali o, o racconto. Dare prevalenza ai materiali puri o al racconto di invenzione sui materiali? Sul piano eh, materiali, materiali puri, c'è questo film molto interessante di eh, Bill Morrison del 2012, The Great Flood, eh, della la grande inondazione del Mississippi River, del 1927. Mississippi del 27. C'è una musica di Bill Frisell, il chitarrista jazz, ci sono immagini, c'è qualche cartello e basta. Eh, e' quindi un'esperienza soltanto di visione e ascolto, senza eh, aggiunta di, di parole. La polarità opposta a quella ehm, del racconto eh, va in cerca invece di un'invenzione, va, in, va in cerca di una, di una storia, di una narrazione, di una trama che si adatti ai materiali. Di solito c'è una voce narrante come guida. Un esempio riuscito è in formato ridotto, eh, c'è un episodio che si intitola Uomo, Donna, Pietra, scritto da, da, da Enrico Brizzi eh, che è un racconto di finzione costruito su quelle immagini documentarie eh, che erano state fornite a, a, a Brizzi dal, dall'archivio, da Home Movies dall'archivio nazionale Film di Famiglia quindi c'è la, la scrittura di una prima persona fittizia in questi casi ci sono alcuni rischi va gestita bene questa operazione perché c'è il rischio del letterario eh, Marco Bertozzi eh, scrive il privilegio del letterario ed è un rimprovero rischio perché ehm, qualche volta c'è anche una certa difficoltà a contenere la potenza delle immagini specialmente quando sono molto forti, quando strabordano rispetto a quella specie di disciplinamento che è la voice over eh, qui vi propongo una citazione di Pierpaolo Pasolini che recensendo il film di suo cugino Nicconaldini, fascista, un film di montaggio sul fascismo evidentemente eh, del 74 eh, scrive materiali che si accumulano e infine esplodono in una espressività abnorme e involontaria quindi i materiali sono più forti della volontà di contenerli è molto interessante molto bella questa citazione eh, a mio giudizio vicino a materiali racconto metto un'altra polarità che è fedeltà tradimento quindi c'è un confronto tra lo sguardo dell'operatore tra chi ha fatto le riprese e chi eh, e lo sguardo dell'autore del film. Quale prevale? Quale sguardo prevale? Quanto ci si può discostare dall'intenzione originale? Sul versante fedeltà cito un film dei nostri ospiti, eh, Federico Ferrone e Michele Manzolini, Il treno va a Mosca, in cui vediamo le immagini di un militante comunista che eh, va in treno a, a Mosca e sentiamo parlare eh, il testimone, chi quelle immagini le ha filmate, quindi fedeltà al racconto originario. Sul versante Tradimento proporrei Fraud, che anche nel titolo eh, rivela questa, questa frode, questo tradimento, un film del 2016, realizzato con i materiali caricati eh, su YouTube da, da una famiglia, prende questi materiali questo, da questo enorme archivio eh, che c'è su YouTube per creare una finzione, un crime uh, drama, una, una storia uh, a soggetto, inventata. Uh, Oggi, infatti, oltre agli archivi di pellicole, super 8, eccetera, ci sono le altre immagini, quelle delle culture digitali, immagini sporche, immagini dannate, come le chiama Ito Steyr. Eh, la penultima polarità è quindi questa, pulizia o sporcizia. C'è un piacere estetico, naturalmente, delle immagini d'archivio, che può essere dato tanto dalla sporcizia quanto dalla pulizia delle immagini. Polizia vuol dire questa cosa qua: restauro, alta definizione, HD, eh, magari colorizzazione. Questo è il film di cui parlava prima Maurizio, dei Shell Never Grow Old di Peter Jackson, 2019. Quindi, pulizia versus sporcizia, che può voler dire eh, pellicole deteriorate, VHS, glitch, in questo ordine cronologico. Questo è un esempio di, una, di un film diciamo, di videoarte costruita soltanto a partire da pellicole decadute. E poi ci sono anche una serie di esperimenti installativi o performativi di home movies dell'archivio nazionale del film di famiglia che giocano in puntano in questa direzione. E questo è Circo Tony Home Movies, eh, appunto una operazione di, eh, di home movies dell'archivio nazionale del film di famiglia. Ma ci sono altri esempi, secondo me, interessanti di lavoro con immagini povere nel contemporaneo. Ad esempio, film eh, fatti con immagini tratte da camere di sorveglianza. Qui cito soltanto, um, molto velocemente, tre film. 87 ore, gli ultimi giorni di Francesco Mastro Giovanni, di Costanza Quatriglio 2015, film italiano. Death in the Terminal, un film israeliano del 2016. E, e un film cinese, Dragonfly Eyes, del 2017, che crea um, materiale narrativo uh, a partire da camere di sorveglianza poste in, in giro per tutta la Cina. Anche qui, in questo caso, si nota come prevale la forza dei, dei, dei materiali grezzi sulla, sulla, sul racconto. Sono più, molto più forti i materiali della volontà di imbrigliarli. I materiali sono incidenti d'auto, tifoni, crolli, eventi straordinari registrati dalla camera di sorveglianza. L'ultima polarità legata a questo tema è appunto questa, attrazioni o quotidiano. Il quotidiano è noioso, eh, chiunque si sia confrontato con un archivio di filmini di famiglia sa, eh, conosce questa sensazione di ripetizione e di noia, per cui molto spesso il film di fan footage va in cerca di eccezioni alla noia, di quelle che nella teoria del cinema si chiamano attrazioni. Quindi vengono montate molte scene di caccia, si assiste a delle vere e proprie stragi di animali nel film, nei film di fan footage. Qui torniamo all'inizio, dal polo all'equatore, Gianni Caneri Cilucchi, e, um, per creare una strana rima tra immagini vi mostro quest'altra scena di caccia contenuta in Mother Dao The Turtle Like un film uh, che racconta il colonialismo olandese in Indonesia negli anni 20 molto interessante uh, il filmato amatoriale è spesso molto violento non, non pensiamo che l'occhio amatoriale sia più buono, più puro, più ioetico uh, in questo caso l'occhio della cinepresa amatoriale si posa sui nativi con un senso molto forte di superiorità coloniale. Eh, chiudo chiudo la, il mio intervento con un'altra citazione, abbastanza eh, bella, tenso, una frase che ho trovato nel, nel cartello iniziale di un film di montaggio sovietico sul, sul, sul fascismo, il fascismo ordinario, di Rome. Rom. E questa citazione dice così, Molti aspetti importanti del fascismo non sono mai stati filmati, senza lasciare così nessuna evidenza documentaria. È bella, è misteriosa, è, mi piace. Non, non dice quali aspetti importanti non siano mai stati filmati, se abbiano a che fare con il quotidiano della vita fascista o con le attrazioni del fascismo. Eh, ecco, chiudo qua. E non so se funziona come gancio per parlare con i nostri ospiti, Federico Ferrone e Michele Manzolini, eh, però chiudo allora la presentazione e restituisco la parola a Sara Zaratta. Grazie mille Alberto. E una delle caratteristiche dei nostri incontri dalla carta ai pixel che abbiamo eh, cercato di mantenere anche in questa veste online è il tentativo di coniugare una parte più di eh, come dire accademica tra virgolette, quindi gli studiosi eh, ci eh, raccontano il, il loro punto di vista sul tema trattato è quella di parlare anche con, con chi poi eh, ehm, fa eh, media e quindi con i professionisti del mestiere ecco e questa sera abbiamo invitato Michele Manzolini e Federico Ferrone che sono eh, registi e sceneggiatori che eh, oltre ad avere eh, vita a sé eh, già da parecchi anni lavorano eh, Lavorano, eh, hanno lavorato insieme a, a diversi progetti eh, provando ehm, spesso e non solo in quest'ultima occasione l'ha citato eh, anche Brodesco, il Trano, va, va a Mosca, di eh, utilizzare appunto il, ehm, il repertorio in modo originale, creativo eh, e, e, e differente insieme avete eh, fatto di, diversi film a partire da Merica che era un lavoro sulle eh, migrazioni che metteva in dialogo, come dire, la migrazione eh, in, in Sud America tra 8 e 900 con, eh, la, de, degli italiani in Sud America con la migrazione contemporanea, dove c'era eh, protagonista. Io sono trevigiana, quindi non posso eh, che citarlo, l'ex sindaco <ride> sceriffo. E, eh, e poi, appunto, eh, il treno Va Mosca che ha, che ha citato anche Alberto, dove avete lavorato sui eh, filmati eh, in 8 mm, e questo lavoro di cui eh, parleremo in particolare oggi che è eh, il, il varco eh, che avete diretto insieme e avete scritto eh, voi due con eh... 2. In questo caso si tratta di un lungometraggio di finzione che avete costruito eh, con materiali d'archivio eh, di tipo eh, istituzionale, c'è anche la collaborazione eh, dell'Istituto Luce e con eh, materiale eh, inedito eh, privato. Eh, avete vinto con questo, eh, con questo film il premio al Festival Documentario di Barcellona e il premio della giuria al Festival di eh, Annecy. In questo caso, um, come in America, c'è un'interessante un, un unione tra uh, ieri e oggi in un contesto geografico di cui uh, parleranno uh, sicuramente anche Alberto e, e, e Maurizio. Io invito appunto Alberto e Maurizio che hanno uh, deciso di eh, gestire questa chiacchierata con voi e che si sono messi eh, d'accordo su come gestirla a eh, intervenire e quindi a farvi eh, protagonisti di questa chiacchierata Allora, inizio io grazie di aver accettato il nostro invito e complimenti per il film che ci è piaciuto molto e, è molto ricco, pieno di cose anche rivedendolo varie volte, anche riascoltandolo eh, si continuano a a imparare cose, a capire nuove, nuove cose. E, e Insomma, è questa storia di un viaggio di un soldato italiano diretto al fronte sovietico nel 1941. No? Eh, intanto partiamo dai, dai materiali. Volevamo chiedervi eh, che provenienza hanno i materiali d'archivio su cui avete lavorato, e come ci siete arrivati e come avete organizzato il lavoro sui filmati. Sì, volevo ringraziare ovviamente del, dell'invito e, e ovviamente ci siamo trovati moltissimo nelle, nelle, nelle lezioni che ci avete dato finora. In certo modo cercavo di collocare dove fosse il varco nelle, nelle diverse, nelle diverse accostamenti. E, sì, diciamo dopo il, il treno a Mosca che, che anche tu hai, hai citato. Eh, l'Istituto Luce e, e l'Archivio Nazionale dei Filmi di Famiglia o Movies ci ha chiesto di lavorare un film che potesse in qualche modo far coesistere i due, i due archivi. Eh, la nostra idea non era eh, di partire da una storia pregressa, da un, imporre diciamo, la nostra idea sul, sull'immagine, sul, sul, su quello che avremmo trovato negli archivi, ma è stato in qualche modo di eh, perderci... Eh, Diversi mesi, appunto, sia a movies che a luce per cercare eh, delle immagini che volessero, che in qualche modo potessero eh, raccontarci una storia, che potessero essere la base di un, di un, di un nuovo film. Eh, ci siamo concentrati da subito, volevamo raccontare. Eh, diciamo il ventennio fascista, ci siamo concentrati per cui su quegli anni, abbiamo cercato di guardare tutto quello che eh, era possibile vedere. E eh, in realtà quasi da subito ci siamo, ci siamo mossi verso, eh, verso la campagna di Russia, proprio perché eh, a Movis abbiamo trovato un fondo di Enrico Chierici, che era un, cima, un cinematore eh, che lavorava per l'esercito e filmava per l'esercito durante questa campagna, che aveva filmato il, il suo viaggio con due prese diverse, riportato a casa il materiale, per cui era, era uno sguardo assolutamente inedito su quella, su quella guerra, di cui si sapeva qualcosa, perché i figli avevano collaborato con l'archivio nel riuscire in qualche modo a, a rintracciare e a, a mappare questi materiali. Ovviamente, il alla uh, luce, il, il il cinema di propaganda ha raccontato enormemente eh, la seconda guerra mondiale, in particolare quella, quella campagna, in, ovviamente con un tipo di, un tipo di, di racconto, racconto molto diverso. Quando però, eh, mentre stavamo facendo le ricerche, eh, a Movies è, capitato, è arrivato un nuovo fondo di un altro cinematore, eh, che era Adolfo Franzini che aveva filmato anche lui in 16 mm lo stesso viaggio, nello stesso periodo eh, di Chierici, ci siamo buttati su questo, diciamo, su, questo, su questo soggetto cercando in qualche modo di, eh, di unire questi diversi punti di vista anche utilizzando altri materiali perché non sono solamente i film di questi cinematori ma ci sono anche altre, altre immagini per poter costruire una storia che non fosse la storia reale di questi due cinematori ma che avesse dei, dei, degli elementi biografici chiari di questi cinematori, ma che fosse una storia um, totalmente, totalmente inventata. Eh, come abbiamo lavorato sull'immagine è stato un tentativo eh, iniziale di eh, decodifica delle immagini, per cui abbiamo letto moltissimi diari e testi che in qualche modo potessero eh, spiegarci cosa, sta, cosa stavamo guardando, perché davvero soprattutto il, il fondo di Adolfo Franzini era un fondo... Ehm, di cui anche i figli non sapevano nulla e le immagini erano molto difficili da contestualizzare sia geograficamente che eh, temporalmente. Per cui un lavoro che è stato fatto di ricerca sulle immagini di mappatura eh, ci è servito per cominciare a ragionare su quella che poteva essere la storia. Eh, il lavoro successivo è stato un lavoro di, eh, di montaggio, quasi, quasi senza scrittura, per cui ci siamo messi con la, con la nostra montatrice a, a montare un film che avesse tutta una serie di elementi che ci interessavano a raccontare e successivamente abbiamo lavorato, successivamente ma contemporaneamente sulla, sulla, con Vuming con sulla scrittura del, del film. Diciamo, abbiamo unito, questi sono i materiali che hanno costruito alla base, che hanno costruito un po' il, il, la trama del film. Ovviamente c'è tutto il lato del, delle riprese del presente che invece avrà un discorso, un discorso a parte. Eh, magari intervengo io e vi faccio una domanda molto, così, molto generale. Eh, Mi interessa capire qual è il vostro uh, rapporto con, uh, con la storia e, e con, la con la possibilità di, di indagarla attraverso le immagini. Cioè, abbiamo visto che non è la prima volta che vi confrontate con, uh, con temi di carattere storico, eh, continuate a occuparvi del, del passato. Uh, ecco Quali similitudini, quali differenze ci sono? Eh, tra, tra il Varco e i vostri lavori precedenti eh, con cui avete comunque eh, tentato una, una rilettura del, del passato si vado che e mi unisco ai ringraziamenti anche ovviamente era scontato allora, nel caso del Tre Nova Mosca, diciamo, l'origine dell'approccio del, dell al film è stata in realtà di tipo, se, semplificando, tematico, nel senso che c'era proprio un desiderio, così una curiosità anche personale, di, di rievocare un po' la, diciamo, la stagione della cosiddetta Emilia Rossa e più in generale la questione appunto dell'impegno politico in un'epoca in cui ci sembrava appunto che questo stesso impegno e anche l'idea proprio di un corpo collettivo politico andasse calando. E, L'incontro con uh, un è stato non del tutto casuale, nel senso che sapevamo, conoscevamo questa realtà e ci siamo appunto andati a, in, in, per l'ustrazione. Mm, è stata poi in realtà una catena di, come dire, di, di attrazioni, come parlava prima Alberto, di attrazioni, le eccezioni, diciamo tra materiali più scontati, più prevedibili, sono emersi dei, dei primi elementi originali, di, di imprevisti, che sono quelli appunto del soprattutto del fondo, in realtà, di, di Enzo Pasi, che era un cinematore militante comunista, il quale appunto aveva depositato tramite il film dei suoi film home uh, movies e aveva lasciato in eredità uno sguardo che già evidentemente dalle prime visioni si, si staccava da tutte le immagini di, appunto più istituzionali, di propaganda o anche non, non di propaganda del tempo. Quindi diciamo, forse l'intuizione più forte, comunque l'attrazione più forte, è quella come avete anche un po' evocato voi prima, L'idea che un cinematore dell'epoca, appunto in quanto soprattutto amatoriale, eh, quello che ha filmato allora e che per qualche motivo arriva fino ad oggi, ha una carica, una forza di, di sincerità che eh, appunto i documenti ufficiali non possono avere. Non è appunto il racconto della storia, però è inequivocabilmente il racconto di quello che lui in quel momento ha vissuto e ha voluto filmare. Quindi in questo senso molto più di una sua testimonianza ulteriore a distanza di anni, che come sappiamo inevitabilmente è, è appunto modificata da quello che è successo, poi, da un, anche, soprattutto nel caso di un militante comunista di un desiderio quasi di volersi giustificare, di attutire certi, certi angoli. Il filmato, appunto, il documento storico, è per certi versi incompleto, però per altri è appunto rivelatore. Quindi da lì c'è stato un nostro primo approccio, un nostro primo tentativo di mettere insieme degli sguardi appunto come si fa credo anche in storiografia quello di, di andare a parlare di andare a recuperare elementi e contributi diciamo più dal basso per poi ricostruire un qualcosa che fosse e lì poi sta un po' l'equilibrio che insomma, deve piacere, deve, può funzionare o no tra eh, quello che è appunto lo sguardo d'epoca e eh, una restituzione a un pubblico di oggi è evidente che questi due poli eh, devono trovare un equilibrio e nel caso del Varco sì, appunto il tentativo, diciamo, forse un passaggio più avanti, cioè un lavoro di preparazione storica, penso di poter dire abbastanza rigoroso, nel senso che abbiamo cercato di ricostruire sia le fonti diciamo, sia i luoghi dove erano stati filmati questi, eh, questi film amatoriali, anche proprio una sorta di percorso di questi due cinematori che non avevano in realtà partecipato agli stessi momenti della, della campagna, ma che comunque era possibile eh, ricostruire e appunto aggiungervi eh, lo sguardo ufficiale dell'Istituto Luce, nel, nel farlo appunto è stato necessario fare un passaggio che in realtà è molto grosso rispetto al Trenova Mosca, che è quello di una vera e propria scrittura di finzione. Eh, nel caso del, del Trenova Mosca c'è sì un, una riscrittura però quasi quindi, concordata col testimone, no, non esattamente però condivisa nel caso del, del Varco, come dire... Finito il lavoro di preparazione storica, appunto, rigoroso, di ricerca delle fonti, arriva il momento in cui un po ci si deve staccare, in quanto anche autori, e abbiamo voluto creare, appunto, con l'aiuto di, di Boomin 2, ma anche di, di, di diari dell'epoca, e anche con gli elementi sonori, questo forse è un altro elemento, però, c'è diciamo, anche l'elemento sonoro che deve andare a commentare filmati che alla base sono, nel caso amatoriale, completamente muti, nel caso dei film di propaganda, appunto, di propaganda, eh, una storia che sia, che sia appunto avvincente, se non come un film qualsiasi di, di, di guerra o di, di avventura, ma comunque che sia in grado di parlare. Quindi la storia può essere un elemento assolutamente fondamentale, io credo, però non vorrei teorizzarlo, posso parlare solo della nostra esperienza. Eh, ci deve essere un grosso lavoro, secondo me, di, di, di ricerca, anche di, rigoroso, con gli strumenti della storiografia, della sociologia, de, de, dell'archivistica e Poi a un certo punto, però, forse è giusto che l'autore, gli autori stacchino un po', e poi chiaramente sta. Ma questo in realtà, forse, vale per tutti i film. Sta poi allo spettatore vedere se questa operazione dire, poggia su basi di, di sincerità. Questo, forse, per quello che è stato il lavoro mio e di Michele in questi, in questi due film. Sì, forse. Potete dirci ancora qualcosa sulla, sulla, sulla, sulla scrittura della voce narrante? C'è scritto che è liberamente ispirata alle vite e ai diari di soldati, tra cui Nutorevelli, Velli, Mario Rigoni Sterne e poi i due testimoni che avete citato, che sono anche gli autori delle, delle riprese. E Come avete messo insieme questo mosaico e quanto avete tradito appunto, le intenzioni dei, degli autori originali, delle riprese e dei diari? Sì, diciamo... Eh, dei, degli autori delle riprese eh, in realtà non, non avevamo dei diari, diciamo, le, abbiamo uh, utilizzato quelle che erano le informazioni biografiche eh, che ne avevamo, per cui ehm, ad esempio il passato nel, nella guerra di Etiopia era il passato di Adolfo Franzini, che era stato in quella guerra e aveva in qualche modo era un militare di carriera, che in qualche modo era un, era un veterano che, che partiva verso, per, la, per la campagna di Russia, a differenza di molti moltissimi giovani, tra cui anche, anche Chierici. Eh, Chierici, che era l'altro cinematore, ehm, aveva lasciato, aveva appena sposato la propria moglie, l'aveva lasciata a casa, per cui tutto quello che vediamo nel film, eh, i flashback sul suo passato, anche i suoi, i suoi sogni, i suoi desideri, della propria moglie lasciata a casa, sono, è, la, è la, davvero, la di, davvero la moglie di Chierici. Sono, questi sono elementi eh, biografici forti che sono entrati nella scrittura poi del, del film, come il fatto che il protagonista, il nostro protagonista, parli, parli russo, deriva un, in qualche modo è un, è un elemento traslato biografico di Fanzini, che in realtà era di madre tedesca. Per cui aveva in qualche modo un, un legame con, con, con, con i nazisti e in qualche modo riusciva a vedere un pochino più in là rispetto agli altri come Littone. Noi abbiamo per motivi, per motivi narrativi deciso di, di dargli questa possibilità di, parlando russo, di poter vedere un pochino più in là rispetto a tutti gli altri, di poter comunicare anche con con, con, insomma, con le persone del, del luogo. Eh, gli altri elementi eh, della scrittura, sì, sono diari eh, che abbiamo ritracciato sia all'Archivio di Nazionale che trovati online, che diari pubblicati eh, e cose non edite e eh, più per un'ispirazione. Eh, di motivazione, direi, i due, due libri, diario di Gremelli e di Rigonisterna. Sono rimaste due piccole citazioni dei due dei due, due autori più conosciuti del, della, campagna, della campagna di Russia. Eh, diciamo tutto questo è stato un piccolo lavoro che ha assomigliato molto al lavoro di montaggio, diciamo che era un lavoro di taglia e cuci di pezzi di diari a cui abbiamo aggiunto ovviamente moltissimi anche riferimenti eh, totalmente inventati, che man mano è andata a formare una voce eh, che ha aiutato sia nel, nel montaggio del film che poi in qualche modo nella sua forma finale è stata l'ultima cosa che, che è entrata a far parte del, del progetto, diciamo che è stata l'ultima lavorazione eh, rispetto sia al montaggio che alla scrittura del, del, del suono, della parte, della parte sonora che era altrettanto importante rispetto alla, alla, alla scrittura delle dell'immagine eh, Riprendo, riprendo la, la parola io e volevo chiedervi di restare su, su una cosa che avete già eh, diciamo così sfiorato ehm, quello del rapporto del confine tra fiction e, e documentario che nel cinema contemporaneo si è, ecco, è profondamente ridefinita come, come confine, come linea di eh, separazione. Ecco, mi viene da chiedervi come vi siete mossi, come vi muovete tra questi due universi, quello della fiction e del documentario eh, mi viene a chiedervi se appunto sono davvero mondi così distanti o se anche il vostro lavoro non, non prova che eh, sono territori che possono fondersi in maniera davvero così, sugge davvero suggestiva Sì, no, uno spunto chiaramente molto forte, molto suggestivo e anche già abbastanza praticato di recente. No? Chiaramente i due confini, si, quindi i, due, i due linguaggi si possono chiaramente fondere. Nel nostro caso appunto forse il barco è stato anche un tentativo di, di superare questa, questa cosa. Viene, per, per quanto possa essere interessante è un film che continua a essere definito a volte documentario, a volte di finzione. Questo chiaramente... Denota il fatto che sia anche poi difficile trovare un linguaggio condiviso e forse anche in positivo il fatto che sia un film che passa un po' dall'uno all'altro. Per noi, come dire, che abbiamo il documentario, non c'è niente di negativo nell'essere i documentari, però è anche importante ribadire che è un film di finzione. Diciamo, il documentario è la base, poi il lavoro eh, non è meglio o peggio, però è un lavoro assolutamente di finzione. Abbiamo anche, appunto, prima non le abbiamo citate, ci sono delle immagini delle dell che vengono da un fondo completamente diverso. Appunto, quindi, l'idea. Un personaggio che avesse combattuto in Africa, o le immagini che si vedono perché ha visto fino all'inizio, verso metà, eh, quando c'è questa Nenia russa, questa fiaba che viene raccontata, sono addirittura un pittore milanese degli anni venti. Quindi diciamo il linguaggio, una frase molto, eh, molto forse quasi ipocrita, però, come dire, le definizioni sono, sono anche forse non così importanti. Appunto, quello che è importante, come dicevo prima, è la sincerità di base, però su quella è anche un po' difficile stabilire delle regole, cioè chi chiaramente avremmo potuto fare un film profondamente disonesto, e spero credo che non l'abbiamo fatto, però non perché abbiamo rispettato esattamente appunto la lingua dei diari o, o, o la cronologia dei, dei movimenti. Quindi secondo me questo è interessante, ci sono film di finzione, ne parlavamo con Michele qualche giorno fa, come Martin Eden, Pietro Marcello, che è insomma, un regista che, che stimiamo molto, eh, che hanno... In un quadro diciamo più prevalentemente di finzione degli elementi anche proprio dei controcampi che sono assolutamente documentari quindi si può andare verso quella fusione assolutamente credo anche una delle, eh, delle prospettive fertili che il cinema può avere poi su come farlo sullo stabilire delle regole chiaramente eh, la strada è lunga però insomma, spero di aver più o meno risposto all'idea che abbiamo anche noi di questa lib ibridazione di linguaggi eh, insomma, che, che ci sono interessanti quindi lo possiamo definire, per gli amanti delle categorie, un sincero documentario di finzione? Esattamente. Io credo che Maurizio e Alberto abbiano sicuramente molte altre domande da farvi, ma volevo mh, aprire... Almeno a livello di scrittura il, lo stage alle, alle domande, quindi se qualcuno di chi sta ascoltando senza farsi vedere ha voglia di fare una domanda a Michele, a Federico, ma anche a Alberto e Maurizio può scrivere tranquillamente in chat e io faccio... La presentatrice di Sanremo e leggo le domande. E quindi, se nel frattempo Maurizio e Alberto vogliono chiedere un'altra cosa, così aspettiamo qualche minuto. E... Sì, Grazie. allora mh, ne approfitto io per eh, tornare su un tema che avete già evocato: questo delle riprese eh, realizzate nel presente in Ucraina, eh, quindi siete andati nei posti dove eh, sono state stati, questi soldati eh, 70 anni prima, avete fatto delle riprese oggi e mi sembra che siano particolarmente importanti perché ehm, già sin dall'inizio proprio nel cartello iniziale voi scrivete e eh, negli stessi luoghi si combatte oggi un'altra guerra quindi questa era una informazione centrale per voi da dare subito allo spettatore eh, Sì, noi fin, fin, diciamo, fin dall'inizio ehm... Quando abbiamo cominciato a ragionare ovviamente sul, su, quel, su quel periodo e su quel viaggio ci siamo ovviamente resi conto che eh, la Stalino raggiunta dal, dal treno del, del protagonista e la Voroshilovgrad sono, sono um, la Donetsk e la Luansk odierne, in cui si combatte ormai da, da sei anni una, una, una nuova guerra e si sembrava anche ragionando con, con Lu Ming, su quella che era stata, su, diciamo, sulla, sulla, sulla, costanza, sulla costanza ad ogni 50 anni di una guerra negli stessi luoghi. Per cui, visto che il film, in qualche modo il vero cuore del film era il, il, il vero il racconto di, di una guerra che in qualche modo ritornava, era già successa in Africa, ritornava in Russia, e in qualche modo volevamo che eh, la voce e, il, e la storia abitasse anche il presente. Eh, non è stato possibile da subito, ma eh, ad un certo punto siamo riusciti a, ad andare a fare delle riprese eh, che volevano essere, volevamo ad un certo punto, da un certo, da un certo punto di vista, ritrovare, un, un, ritrovare gli stessi luoghi e, stesso, e lo stesso tipo di, eh, di emozione che ci davano le immagini del, dell'epoca, e dall'altro in qualche modo eh, volevamo che si mischiassero e che fossero Uh, ad un certo punto, quasi uh, uh, difficili da differenziare rispetto alle immagini ed alle immagini archivi utilizzate, che fossero semplicemente degli elementi per raccontare quella storia, degli squarci, dei varchi verso, verso il futuro del protagonista che è il nostro, che è il nostro presente. E siamo riusciti a spingerci fino a dove, siamo, dove abbiamo potuto, fin dove diciamo fin dove ci hanno consentito di andare, a un certo punto eh, noi abbiamo viaggiato tutta la parte ucraina, quando eh, siamo arrivati nella periferia di Donetsk, per cui eh, non si poteva proseguire per motivi di, di sicurezza, per cui eh, non ci veniva garantita l'incomunità e per cui il nostro produttore locale non ci ha, non ci ha permesso di andare, abbiamo deciso di, eh, in realtà il nostro autista si è offerto, che era un autista, che, eh, autista fixer, tutto fare, che aveva combattuto in questa guerra, si è offerto di fare delle riprese e abbiamo colto la palla al balzo, abbiamo, gli abbiamo dato delle idee delle, delle, diciamo, abbiamo cercato di spiegargli velocemente come utilizzare la camera, che era una, una semplice macchina fotografica e eh, quello che lui ha riportato in, in alcune ore di girato eh, è buona parte quello che abbiamo utilizzato per metà del film, per cui è, eh, è materiale, è uno sguardo eh, di un soldato è uno sguardo semi eh, amatoriale che in qualche modo ci sembrava molto più simile come, come, come tipo di ripresa e come, e come spirito e come occhio alle riprese del 41 per cui siamo stati felici di utilizzare un altro tipo di, un altro tipo di phone footage. Questo è un po' l'origine di questi materiali.